Buongiorno, sono Laura Antichi, vi presento una semplice applicazione in VR eh, che si chiama Speak2Go. Eh, quando usare Speak2Go? Per eh, esperienze di esplorazione semplici ed intuitive, quando si vogliono visitare e mostrare luoghi. Eh, per anticipare quello che si può vedere in un viaggio di istruzione o semplicemente per vivere delle piccole esperienze 360 gradi a VR. Speak2Go fa parte degli esperimenti VR in Google Chrome e il funzionamento è specifico per piattaforme Daydream e Cardboard utilizzando gli auricolari. In questo eh, utilizzo il risultato di esplorazione è più raffinato sotto il profilo visivo e audio. Tuttavia... L'app Speak2Go può essere fruita con risultati discreti da browser attraverso PC usando il microfono. Adesso andiamo ad esplorare a vedere l'applicazione. In browser Chrome ci collegheremo a speak2go.withgoogle.com Abbiamo due possibilità o di usare gli auricolari o eh, di non usarli. Noi naturalmente mh, eh, scegliamo qui la prima ipotesi che è Try it eh, without headset. Ci troveremo in un'interfaccia e basterà mh, cliccare sulla barra spaziatrice per fare una ricerca di, del luogo eh, da noi scelto eh, con il microfono usando il microfono quindi io eh, clicco try it without headset mantova camera degli sposi ecco come eh, vedete il la ricerca è andata a buon fine e mi dà la possibilità di esplorare, in, in questo caso, la eh, Camera degli Sposi di, eh, del Palazzo Ducale di eh, Mantova. Eh, può essere utilissima per analizzare, ad esempio, tutto, tutte, eh, tutti gli affreschi che ah, sono, uh, presenti nella, mh, sono presenti nella camera degli sposi quindi porta anche a un'analisi non solo una visione uh, così eh, emozionante in 3D ma anche all'analisi di quelle che possono essere le opere eh, pittoriche di un uh, luogo mh, dei luoghi arrivederci tuttavia voglio anche presentarvi eh, la possibilità di eh, utilizzare ehm, dei eh, dispositivi VR eh, eh, per realtà aumentata e ehm, questo ci riporta eh, alla eh, ci dice di eh, selezionare eh, l'auricolare eh, che ehm, è interessante per noi se l'abbiamo a disposizione come vedete vi spiega anche questo ehm, questo sito che cos'è il web VR che, che e, e vi dice che è possibile eh, quindi fare esperienze nel eh, vostro browser eh, di realtà virtuale eh, usando in questo caso un asset eh, che sia eh, compatibile con il browser Arrivederci.